Ben ritrovati Radio 1 Music Club dalla voce e tutto il resto di John Vignola. Con lui come sempre, Roberta Di Casimirro, alla regia c'è cioè Emanuele Di Cabio alla parte tecnica. Io ringrazio Emanuele e tutti i tecnici di Rai Radio 1 che rendono questo programma felicemente tridimensionale. Ringrazio anche il volo che è prenato qui oggi per raccontarci di un disco che è un disco, diciamolo pure, di proprietà. Di proprietà cosa significa? Che mette assieme una proprietà che è di tutti noi, non solo del volo, un grande compositore eh, che si chiama Morricone, Ennio Morricone, ovviamente il progetto Il Volo Sings Morricone vuole intercettare tutto quello che di melodico, di armonioso e di vocalmente interessante c'è nell'opera di chi è stato un compositore che, sì, prestato al cinema ma anche alla composizione sacra, per esempio, insomma, un arcipelago. In questo progetto il volo che qui presente, tanto io li saluto tutti e tre. E è di essere, per essere vi qui vi con tutti voi. Ringrazio per essere qui con noi, voi. è un progetto su cui poi ci racconteremo anche la scelta dei pezzi, perché anche come calibrare tre voci che hanno la loro caratteristica distintiva, sono diverse una dall'altra, ma entriamo dentro all'apertura di Sipario da un film che fa parte, diciamo, di quella trilogia in cui il protagonista è Clint Eastwood, lo chiamiamo spaghetti western oggi, all'epoca era semplicemente un cinema che guardava altrove. The Ecstasy of Gold, tratto da il buono, il brutto e il cattivo, che in questo progetto del volo risuona così. The Ecstasy of Gold, io ringrazio molto ancora una volta il volo per essere qui con noi, e ringrazio Piero, Ignazio, Gianluca, intanto eh, chi vuole può prendere la parola, non so, partiamo da Ignazio, sì, eh, co cosa, cosa significa entrare dentro... Un, un, un, un arcipelago, dicevamo proprio, e soprattutto uno a cui noi siamo abituati a pensare come uno che faceva canzoni eh, strumentali, insomma, una composizione, sì, si è telefonando di Ennio Morricone, d'accordo, ma è stato un grande compositore strumentale. Assolutamente, Guarda, è stato molto interessante e bello poter affrontare questo viaggio attraverso... Sì, è che... Aspetta, eccomi. Ecco. È stato bello e interessante affrontare questo viaggio attraverso le musiche del maestro Morricone, attraverso le sue composizioni che sono più di, di, di 500, ecco. E sì, come hai già detto, non era solo prestata la musica ma ha fatto anche tanti arrangiamenti, vedi, sta telefonando, ho anche molti brani di Riccardo Cocciante, O oh, allora a ah, bronzatissima, ti eh, amo sì. e tu, quindi sulle, anche lì c'è la mano del maestro Morricone e noi abbiamo avuto l'onore di conoscerlo, poter passare poco tempo con lui agli studi forum mentre stavamo registrando il nostro primo album e ecco non era un uomo di tante parole ma, ma faceva con i fatti e ci ha fatto davvero emozionare quando ci ha diretti a Piazza del Popolo nel 2011. Ignazio Boschetto, avete sentito la sua voce, ovviamente la sua voce la sentite anche in maniera molto più piena di questo. Eh, Piero, come vi siete trovati rispetto a un, a un panorama anche così vasto, no? La scelta dei pezzi rispetto a quello che c'era? Ma quest'anno abbiamo deciso di dedicare un intero progetto al, al maestro Morricone, perché abbiamo sempre considerato eh, il maestro Morricone non solo un uomo la cui opera viene celebrata, ma un genere musicale a sé. L abbiamo dedicato questo progetto dopo 13 anni di, di percorso professionale, dopo 13 anni di carriera, perché noi ci siamo incontrati nel 2009. Eh, riteniamo che adesso eh, siamo magari più, più maturi, c'è più, consapevo più consapevolezza in tutto ciò che facciamo abbiamo sempre stimato il maestro Morricone però quando siamo entrati nel mondo di Morricone avevamo bisogno di una bussola perché è un, è, è un mondo un trasversale co co come una, dia una diagonale attraverso diversi campi la musica, il cinema, storia, arte, lirica e quindi abbiamo contattato subito la famiglia Morricone, il figlio Andrea Morricone e anche la, la moglie, la signora Maria. Andrea è stata, è stata la, nostra, la nostra bussola, e, mm, ci ha consigliato chiaramente eh, sulla scelta dei brani perché abbiamo dovuto fare una, una grandissima cernita. Speriamo di aver soddisfatto e eh, di soddisfare l'udito dei, dei nostri ammiratori, chiaramente abbiamo eh, scelto i brani più, eh, più importanti, più significativi, i brani in cui ci riconosciamo di più. Intanto diciamo che nel pezzo che abbiamo sentito le parole sono proprio di Andrea, di Andrea Morricone, quindi è un contributo che eh, lui dà a questa costruzione, una costruzione che va appunto da, da Ecstasy of God proprio a, a si telefonando a Consail Away, che ha degli importanti, ormai bisogna chiamarli featuring, perché si dice così, una cosa diciamo con, cioè, collaborazione con Chris Botti, con David Garrett che è una star, un violinista che fa parte di questo genere che noi chiamiamo crossover. Tu lo conosci? È stato nostro ospite ovviamente, Grande. è stato nostro ospite un paio di volte, è venuto a suonare qui con il, con il suo violino, è un personaggio, pieno di entusiasmo, è proprio su questo che vorrei chiamare eh, così in causa, anche che già Luca eh, questo eh, tributo a Morricone, forse anche un tributo, non dico a voi stessi però, ha veramente un incrocio di tante cose, perché Morricone c'è la melodia, quindi c'è l'appartenenza alla nostra cultura, ma c'è anche qualcosa che va al di là del nostro territorio, insomma i suoi film, i film di Sergio Leone, ma anche molti dei film a cui ha lavorato il Morricone sono finiti in tutto il mondo e hanno portato il marchio italiano in giro, e questo Fin, direi, dagli inizi è successo anche a voi, no? di portare una caratteristica melodramma italiana nel pop contemporaneo. Sì, diciamo che questa è sempre stata la chiave, eh, il nostro obiettivo, è chiaro, quello di portare uno stile musicale eh, portato al successo da Luciano Pavarotti, da Bocelli e tanti altri, seguendo i passi di questi grandi idoli. No? Eh, è chiaro che a, a 26 anni, dopo 13 anni di carriera, siamo ancora giovani, ma come dice, esatto, com Però, eh, diciamo che abbiamo cercato sempre questa evoluzione artistica nel tempo, no? quello di consolidare che è molto più difficile che arrivare al successo. E quindi abbiamo cercato sempre di sorprenderci, ma di sorprendere il nostro pubblico. Sempre con delle scelte accurate e possiamo dire eh, orgogliosamente che questo sicuramente è il progetto musicale più bello, più interessante e sicuramente più ambizioso che richiede anche una grande responsabilità perché parliamo di un repertorio intoccabile, stiamo parlando delle colonne sonore più belle che, che hanno emozionato generazioni. Quindi poi arrivano i Beatles, eh. <ride> di cose intoccabili. Però Morricone la cosa interessante è che passava da genere in genere, e come dicevamo prima la sua genialità, un'elasticità artistica che permetteva di toccare campi eh, come ad esempio l'estasi dell'oro per poi passare a, per un pugno di dollari o magari a se telefonando e questa è la versatilità di questo album che ci permette anche di mostrare una vocalità che magari ancora non avevamo mai mostrato al pubblico Sì sì sì, un eclettismo. Voglio, voglio... È chiaro che Morricone ha scritto delle melodie, la scelta di dedicare eh, questo progetto a Morricone è perché appunto il maestro ha scritto delle melodie comode alle nostre, per le nostre corde vocali e mh, devo dirti che in questo, mh, durante eh, il periodo di registrazione, durante l'incisione dei de, de, de, de brani abbiamo ehm, avuto poche di difficoltà nella decisione di chi cantare una parte o meno diciamo che è stata la musica a scegliere le caratteristiche di ognuno di noi della voce di ognuno di noi allora c'è un appuntamento ovviamente importante che è quello che vi porta il 18 marzo a Radio City Music Hall a New York eh, che è l'inizio di un tour mondiale con l'orchestra eh, abbiamo parlato di Andrea Bocelli di Luciano Pavarotti eh, sono responsabilità importanti queste, no? uh, far parte di questa, di questa filiera. Poi non lo fa anche con leggerezza, no, Ignazio, con, con simpatia, però eh, ecco. Eh, noi non, eh, abbiamo sempre cercato di essere um, umili e buoni eh, eh, diciamo eh, sponsor del, del bel canto, ecco, eh, è quello che abbiamo sempre voluto fare, è quello che vogliamo fare fino ad oggi. E portare la nostra cultura far conoscere la nostra cultura e le nostre tradizioni attraverso la musica che ci appartiene la musica che ha cresciuto i nostri genitori che ha cresciuto i nostri i nostri familiari e che ancora fa parte di una, di, di una solida radice italiana ecco è quello che, che sempre faremo è anche farla conoscere ai giovani di oggi che magari giustamente sono più concentrati sui generi musicali che nascono giorno dopo giorno settimana dopo settimana ma cercare di non far dimenticare da dove siamo arrivati, quali sono le nostre radici ecco. allora io avrei due domande una un po' così scabrosa, una invece molto più pop eh, vabbè sono passati sei anni quasi sette da quel Sanremo che avete vinto e eh, nel frattempo il, il panorama musicale italiano si è allargato sempre di più no? quel Sanremo a cui voi avete partecipato in realtà è stato l'inizio di, di un Sanremo dove si raccoglie sempre di più a livello di eh, eclettismo di diversità musicale. La domanda scabarosa è, voi quando non eh, interpretate, quando non ascoltate la vostra musica di proprietà, avete una passione particolare per un genere, per qualcosa che magari uno non si aspetterebbe? Lo chiedo a tutti e tre quindi... Beh, io o anche una... no, eh? No, cioè... no, sì sì, Grazie. assolutamente sì, per assurdo. Io ascolto poca musica ma sono molto appassionato dell'R&B, mi piace tanto. Della dell'RB contemporaneo proprio sì, ma parlando di Sanfa non so se conosco sì, no, no, Sabrina, sì. Sabrina Claudio quindi sì sì sì Piero personalmente amo e sento fortemente la, la lirica quella è una cosa e tra l'altro sto facendo anche un percorso in un binario parallelo a ciò che stiamo facendo però mi piace tanto ascoltare mi, mi faccio trasportare dal, dal genere musicale ti faccio un esempio: i Buena Vista Social Club, sì. mi piacciono tantissimo, sì. e Johnny, Johnny Mitchell, ah, e Shirley Bessie, una, sì, sì, sì, sì. una voce incantevole. Johnny Mitchell ha una voce incantevole. Nina Simone, sì, è sì. una delle mie preferite. Io, da permettere che diciamo i miei idoli sono sempre stati Elvis Presley, Frank Sinatra Elton John, quindi seguo molto quella, quella sì, vocalità sì, sì, sì. però mi informo seguo anche un po' le... sfrontata, no? perché sì. Elvis Presley arriva proprio Sì. infatti così. abbiamo modo anche di cantare singolarmente, è uno dei brani che mi piace cantare anche in concerto è Can't Tell Falling In Love o Your Song di Elton John ogni tanto eh, abbiamo modo anche di sfogare la nostra personalità e poi mi piace ascoltare tutta la musica ogni giorno il Music Friday, no? Music Friday che ogni giorno esce musica e ascolto tutte Tutto le classifiche che mi piace capire insomma come si muove la musica e come dicevi tu dal 2015 a oggi ha subito un'evoluzione sì. notevolissima. Eh, sì. notevolissima vi chiedo se c'è a parte questi concerti che arrivano se c'è qualcosa che nel vostro futuro Immaginate se in questo momento siete semplicemente al servizio di questo progetto? Ma allora, sicuramente quello che abbiamo capito Gianluca. è che non, non dobbiamo mai perdere la nostra personalità. Beh. Inizialmente, quando eravamo un po' più giovani, diciamo mm -hmm. eh, ventenni, eh, anch'io, magari più di loro. Eh, Sai, c'è cioè, vedere i propri coetanei no? che fanno una cosa totalmente diversa, senza riconoscere che la nostra forza era proprio quella. Quindi soffrivo un... c'era una leggera frustrazione nel vedere magari ventenni che facevano una cosa diversa. Poi nel tempo sono riuscito a capire che il volo è questo: la nostra forza è essere gli Ormai, unici, sono gli uni... manche, siamo ehm. gli unici giovani a portare il bel canto al grande pubblico, e questa è una grande fortuna e un privilegio è sicuramente, una responsabilità. e bisogna riconoscere la propria forza senza perdersi, perché mm. questo può essere un danno negli anni per un artista, no? Adesso... quello di prostituirsi musicalmente, no? Adesso certo. ehm, però siamo concentrati su questo tour mondiale che parte a marzo, terminerà a dicembre, sono più di 100 concerti, Vabbè. quindi ci stiamo preparando fisicamente con una sana alimentazione, lezione di canto, quindi richiede tanta disciplina. E allora la disciplina per questo questi ragazzi per Piero, per Ignazio, per Gianluca e anche quella di questo pezzo, io vorrei che eh, lo, lo lanciaste voi sì, a me brand... piace dire che questo eh. disco è un, è un bellissimo viaggio, che è sicuramente un tuffo nel passato, nei ricordi per, per, le, per le generazioni eh, magari come la tua ad esempio Grazie, che ha vissuto, che no? che che vissuto, <ride> che vissuto quel periodo di sì. quei meravigliosi film sì. e anche sì. per Beh. i giovani che scoprono una nuova cosa da nuovo cinema paradiso, c'era una volta nel West c'era una volta in America Malena, l'estasi dell'oro sì sì, è incredibile pensare che molti dei film in qualche caso non in tutti, sono meno celebri delle colonne sonore no? le colonne sonore hanno anche fatto dimenticare Quindi questi film, non voglio dare ovviamente un giudizio di merito però vorrei che ci salutassimo chiedendo a voi di scegliere un pezzo di questo progetto di lanciarlo allora, mm, Io diciamo? allora siamo indecisi tra Your Love e il Nuovo Cinema allora, Paradiso Allora, prima abbiamo ascoltato una dire? canzone in inglese of God. Yes. vogliamo ascoltare una canzone in italiano o in inglese, tu che dici? siamo in Italia allora, magari... allora, allora se siamo in Italia paradiso. scegliamo Nuovo Cinema Paradiso tra l'altro sentiamo tanto perché sai due di noi sono siciliani certo. Questo, il film parla di un bambino, Totò il famosissimo sì, sì, sì. Totò che lascia la Sicilia con quella nostalgia di ritornare quindi buon ascolto con sé tra tutti dal film Nuovo Cino a Paradiso. E buon ascolto a tutti i proiezionisti che magari hanno visto questo film e si sono commossi. Grazie moltissime a Il Volo, grazie, un tributo a, a Morricone ma anche Il Volo Sings Morricone, un disco di proprietà. Grazie tanto. Grazie. grazie.